Ciao a tutti, ciao a tutti, questa sera eh, parliamo di mh, impugnatura, un argomento che mi ha sempre affascinato l'impugnatura dell'arco, eh, diciamo anche la conformazione dell'impugnatura, vedremo un po' eh, sia come mettere la mano, effettivamente poi la mano sull'arco, e questo ce l'hanno insegnato tutti gli istruttori, non ci sono due anche un po' come eh, strutturare, eh, qual è il mio pensiero, insomma, su come strutturare, come, come dovrebbe essere la conformazione del, della grippe e dell'impugnatura. In, in un altro video parleremo poi effettivamente poi qual è il punto di pressione, il punto di pivot, eh, più importante di come approfondiremo questo argomento perché il punto di pressione, il punto di pivot poi, influire, poi influisce anche sul killer, influisce su, su un sacco di fattori, ma questa sera vediamo e parliamo soprattutto eh, per quello che riguarda eh, la conformazione. Intanto vediamo che comunque eh, qualsiasi ne vedremo ne vedremo tante Parliamo, parleremo soprattutto di conformazioni per quanto riguarda l'arco nudo e gli archi tradizionali eh, perché diciamo si assomigliano abbastanza anche se ultimamente eh, molti tiratori arco nudo si eh, stanno posizionando su eh, impugnature più adatte all'arco olimpico che prevedono una leggera intrarotazione della spalla ma lo vedremo lo vedremo lo vedremo più avanti intanto la tecnica la tecnica è essenziale vediamo che eh, vediamo con il filmato eh, un, un buon rilassamento del polso la dragon l'arco che deve andare a sbattere sulla dragon questo deve essere eh, fatto assolutamente eh, per per quanto riguarda anche gli archi direzionali. Anche gli archi direzionali non vanno tenuti, come vedo spesso, come impugnare un martello, impugnare una racchetta da tennis, ma eh, ahimè eh, deve, la mano deve essere rilassata. Vediamo che la mano deve essere rilassata, deve essere le dita a volte intorno all'arco, ma non lo devono trattenere minimamente. Vediamo che le dita, ecco, come, come, come si rilassano e questo deve avvenire ovviamente anche per quanto riguarda eh, l'arco lombò vediamo qua l'arco il tiro dell'arco lombò non vediamo lo stile qua sto tirando circa 18 metri non vediamo lo stile ma vediamo intanto la mano pur non avendo la dragon che io consiglio sempre dove è permessa pur non avendo la dragon vediamo come comunque il polso si rilassa si rilassa molto bene e questo senza far sbandare troppo l'arco, anche se sappiamo che il lombo, ahimè, è leggerissimo ed è lo strumento arcieristico più difficile da maneggiare e avere comunque una, una discreta destrezza. Comunque vediamo che la tecnica è, è prima ancora di capire come strutturare e come conformare per ogni arciere, per ogni... Per, per ognuno di noi la conformazione dell'impugnatura dell dobbiamo comunque avere una tecnica una tecnica adeguata uh, non sono un lombo di fama internazionale vediamone uno di fama internazionale ecco questo è uh, un uh, è Calvinsmoc uh, americano che ce lo troviamo in tutte le competizioni internazionali quindi diciamo che eh, va sempre a combattere con i nostri eh, più bravi arcieri ma anche con i, eh, gli arcieri eh, finlandesi, cecoslovacchi, norvegesi che sono diciamo al top eh, questo, in questo, addirittura in questo decennio con i nostri ovviamente, con i nostri che sono formidabili e fortissimi vediamo anche Calvismo come abbia una buona tecnica senza, ahimè, rilassare troppo bene l'arco potrebbe migliorare un pochettino di più, però è comunque molto, molto efficace ed efficiente la sua tecnica. Ma tutto questo per dire cosa, per dire, per dire cosa poi alla fine? Beh, per dire che, intanto, la mano dell'arco influenza, <ride> influenza tutto, influenza il volo della freccia fino all'ultimo istante. Come potete leggere anche quello che ho scritto se la mano stringe l'impugnatura oppure la spinge ruota sbanda cambia posizione o scivola ahimè rovinerà sicuramente anche il miglior tiro con la migliore tecnica ed eseguito anche nel modo più corretto intanto come abbiamo già visto la tecnica è essenziale ma l'abbiamo già imparato a tutti i nostri istruttori che se abbiamo fatto il nostro il corso di tiro con l'arco sappiamo che la mano deve essere sempre ben rilassata. il rilascio del polso si deve rilassare istantaneamente le dita de, della mano devono essere a volte intorno all'impugnatura a contatto ma completamente rilassate. incominciamo incominciamo così incominciamo così anche se poi eh, possiamo personalizzarla, possiamo tenerle dita indietro, possiamo tenerle rannicchiate, però intanto cominciamo a fare le cose come, ci, dico, come ci, dico, ci ha detto il nostro istruttore quando ci ha insegnato i primi rudimenti. Come se si dovesse stringere un grappolo 2. Okay. Se noi stringiamo un grappolo 2 uscirà il succo. Eh, eh, non dobbiamo stringere l'impugnatura dell'aria. L'azione della mano dovrà essere sempre eseguita uguale tiro dopo tiro. Sempre uguale tiro dopo tiro. Ci sono molti accorgimenti per poter, eh, per, specialmente per chi ha iniziato, poter sempre essere eh, la mano posizionata sempre nello stesso punto. Ma questo lo, lo, vedremo, lo vedremo più avanti, ne parleremo più avanti. Ma intanto la corretta mano dell'impunatura, dita rilassate e a volte intorno all'impugnatura. Ecco, le vediamo, le vediamo per l'arco nudo. E le vediamo per il lombò le mani sono le dita della mano sono completamente rilassate intanto guardiamo intanto il pollice perché tra un po parleremo anche dell'estrema importanza del pollice della direzione del pollice lo vedremo lo vedremo lo ved ne parleremo di, ne parleremo bene più avanti Vabbè, intanto l'allungo Corretto è essenziale ovviamente per questo genere, eh, per la giusta e corretta impugnatura dell'arco. È imperativo avere una perfetta costanza del proprio allungo e soprattutto che l'allungo sia corretto. Sapp abbiamo già detto mille volte che eh, mettere il dito all'angolo della bocca, eh, ahimè, non è la soluzione, forse non è la soluzione ottimale, no? perché dobbiamo trovare... Qual è il nostro allungo fisiologico? Le misure antropometriche di braccio e avbraccio eh, dovranno permetterci gli allineamenti corretti, dovranno permetterci gli allineamenti corretti eh, delle forze di spinta e trazione. Questo è essenziale per avere, eh, per avere un allungo corretto e soprattutto che l'arco non sbandi, eccetera, eccetera. eccetera. Quindi, indipendentemente da come andremo poi a conformare, a correggere, adesso vediamo conformare e correggere la, la nostra impugnatura, eh beh, que questi dati tecnici di tecnica di base fondamentale dovrà essere eh, diciamo in, in cima alla nostra, alla nostra lista. Oh, la lunga esatta intanto permette di posizionare esattamente la mano dell'arco, rilassata con la pressione dell'arco esercitata alla base del pollice direttamente di fronte alle ossa del polso eliminando il convolgimento dei muscoli del gomito il loro movimento involontario ebbene assolutamente sì l'allungo esatto permette di posizionare esattamente la mano manodella che deve essere rilassata con la pressione esercitata alla base del pollice poi vedremo il pollice come dovrei perché eh, per noi archi nudi e archi tradizionali il pollice dovrà essere una sorta di mirino sì sì sì una sorta di mirino dovrà essere quello che è, non il dito indice non è il dito indice da utilizzare per eh, entrare il bersaglio in modo anche istintivo o para istintivo ma dovrà essere il, il pollice perché è da lì che scaturiscono effettivamente le forze vediamo qua la mia mano com'è rilassata Qua purtroppo non avevo la dragon e eh, eh, ahimè eh, senza dragon eh, possono capitare le cose più strane ed impensabili nonostante un buon allungo però eh, a questo punto siamo sicuri <ride> siamo sicuri che le dita erano perfettamente rilassate e, e, e le dita comunque stringevano l'arco come un grappolo d'uva perché lo stringevano come un grappolo d'uva e eh, però erano erano, erano assolutamente rilassate lo vediamo ancora una volta non mi vergogno a fare vedere a fare vedere questo episodio ma eh, le dita devono essere a volte ma completamente completamente rilassate Vabbè, intanto l'impugnatura l'impugnatura deve restare rispetto alla mano sul lato verso il pollice della linea della vita lo sappiamo lo sappiamo tutti dove il palmo della mano si piega senza, senza, ovviamente senza attraversarla, non deve essere dall'altra parte della linea della vita ancora una volta, anche se è una cosa super scontata, lo dobbiamo assolutamente dire da questo lato del palmo un solo gruppo di muscoli è interessato all'azione mentre dal lato opposto vi sono diversi muscoli che è bene evitare che lavorino anche perché irrigidiscono l'avambraccio e irrigidire l'avambraccio è ahimè molto male sappiamo tutti che l'avambraccio deve essere assolutamente una catena non, e le catene non sono, non sono rigide e così deve essere il nostro avambraccio. Inoltre, le due ossa dell'avambraccio finiscono al polso dietro la zona del pollice ed è bene che le ossa agiscano direttamente contro l'arco in modo da usare il meno possibile i muscoli per tenere l'arco in equilibrio dinamico. Ebbene, ovvio. Ovviamente, eh, specialmente l'osso radio, deve essere in corrispondenza dell'ombro in modo da esercitare diciamo una pressione eh, scheletrica adeguata. Allora, intanto, intanto, intanto, alla completa apertura in ancoraggio, la linea della vita della mano dell'arco deve essere verticale e questo è già un dato di fatto, dovete tener, tenerne presente di questo fatto, quindi stendere il braccio e sollevare la mano con pollice e indice a forma di V e lasciare che le dita siano ben rilassate a volte all'interno dell'impugnatura, quante volte l'avete sentito dire dal vostro istruttore? Ebbene è sempre, è sempre la stessa cosa, non cambia, non cambia niente, quello che vi ha detto l'istruttore è fondamentale, quindi assolutamente questo anche per gli arcieri super esperti deve essere condizionante, deve essere portato avanti fino al top level. Ovviamente ovviamente ogni torsione, ogni torsione in partita all'arco prima del tiro causa un gran numero di errori soprattutto gli errori destra-sinistra. Quindi è necessario trovare una posizione della mano che non impartisca alcuna torsione all'arco. Ecco che qua diventa importante probabilmente trovare una conformazione adeguata alla nostra, alla nostra impugnatura, alla nostra grip. Ovviamente spesso l'arciere riesce ad adattarsi senza problemi all'impugnatura fornita dal costruttore, no? quella che abbiamo normalmente sull'arco. Quasi mai è raro trovare che qualcuno, se non ad alto livello, eh, modifichi l'impugnatura. Ci adattiamo abbastanza bene, adattiamo soprattutto i nostri muscoli, però ahimè, alle volte è necessario eh, e si deve per l'appunto modificare l'impugnatura in modo che soddisfi le nostre esigenze in modo adeguato alla, alla, alla nostra forma di tiro, al nostro tipo di tiro. Qua vediamo Giuseppe Seimandi con la sua impugnatura personalizzata che lo ha personalizzata proprio esattamente per il suo tiro con un allungo, vedete, notevole, molto importante e vedete come le dita, anche le sue, anche di Giuseppe Seimandi sono avvolte intorno all'impugnatura. Ecco qua, vediamo, vediamo come il polso si deve rilassare all'istante. Le dita devono essere rilassate già in pretrazione. Già in pretrazione, qua parliamo anche un pochettino di tecnica, riassumiamo brevemente anche un po'. Di... Le dita devono essere rilassate in pretrazione quando si va in trazione, si va in ancoraggio. Le dita devono già essere rilassate, non le possiamo rilassare dopo dobbiamo rilassare prima perché le dobbiamo rilassare prima perché in questo modo riusciamo anche a percepire molto meglio il punto di pressione il punto pivot che ci siamo prefissati che poi deve essere ripetibile eh, di volta in volta sempre nella stessa identica maniera se è necessario, se è necessario modificare l'impugnatura occorre farlo ovviamente prendendo in considerazione alcuni, alcuni parametri specifici e per poter preparare un'impugnatura che lavori bene, che permetta di ottenere risultati, ovviamente dobbiamo fare i conti con le caratteristiche fisiche di ognuno di noi. La nostra tecnica e la forma di tiro che abbiamo insiti in, in, in noi. Quindi la variabile arciere siamo effettivamente noi. Un'impugnatura che va bene per uno, non certo non va bene per un altro. Vediamo un po' di impugnature. Intanto vediamo... Questa, ad esempio, che vediamo qua, è un'impugnatura per arcieri destri ed è l'impugnatura che ha progettato Kizikli per Arco Olimpico, che è commercializzata da Hoyt, e costa una bella cifra ed è marchiata Kizikli ed è stata proposta non, non tanti anni fa. Non tanti anni fa. Quindi vediamo com'è fatta questa conformazione. E guardatela bene, tenetela a mente, perché non vediamo spigoli vivi. Non vediamo perché Schisicli non ha adottato il sistema di avere una parte piatta con spigoli vivi. Non ce l'ha. E vedremo anche poi eh, l'impugnatura di Brady Ellison, che è ovviamente è eh, discepolo di Schisicli, come ha eh, adottato la sua conformazione non tanto per copiarlo, ma per renderci conto di come anche Red Ellison ha, ha dovuto conformare la propria impugnatura alle proprie, alle proprie esigenze. Intanto, la modifica più importante, e da questa è da dire, eh, la modifica più importante è l'angolo orizzontale. I costruttori forniscono l'impugnatura con un marcato angolo inclinato verso il basso, sul lato del pollice, e con uno spigolo vivolo dall'altro lato. Questo a mio modestissimo parere, ovviamente, non è quasi mai corretto per archi nudi e archi tradizionali. L'angolo orizzontale deve partire dal centro e inclinarsi verso il basso dai due lati dell'impugnatura. E questo è quello che tutti i costruttori di archi tradizionali hanno fatto. Ed è vero questo perché l'arco tradizionale è molto leggero e anche l'arco nudo non è pesantissimo, non ha una stabilizzazione, quindi è molto facile, è molto facile creare delle leve sull'impugnatura e quindi aumentare la possibilità di torsione che sappiamo è, il, è satana, satana per, qualsiasi, per qualsiasi arco nudo o tiratore di arco tradizionale. Ecco, qua vediamo intanto una grip progettata per arco nudo, quella di sinistra, quella di sinistra è la grip progettata per arco nudo che viene monta veniva montata di serie, perché ormai non... Non viene più prodotto che veniva montata di serie, veniva montata di serie sul greenhorn Sirius quindi l'arco arco nudo più utilizzato dai top level eh, al mondo, e quasi mai vi assicuro, quasi mai, quasi mai non è, non è quasi mai stata modificata. Tantomeno, io non l'ho modificata, se non eh, con una nastratura, ma quella della nastratura tenetela a mente perché ne parleremo anche sulla nastratura della grip, quella di destra invece che vediamo è una grip che viene ahimè montata su tutti gli archi olimpici ormai da un po' di anni a questa parte. Questa non ha uno spigolo vivo che vediamo sulla sinistra però molte grip per arco olimpico hanno un forte, hanno un forte angolo vivo sulla sinistra, queste sono tutte grippe per arcieri destri eh? sono tutte grip per arcieri destri vedete come l'angolo orizzontale della grip di destra per l'arco olimpico è molto spostata da una parte molto spostata verso destra questo proprio per permettere eh, una leggera intralotazione della spalla che a quanto dicono i guru i guru dell'arco dell olimpico permette un miglior allineamento però noi non abbiamo la stabilizzazione, non abbiamo il clicker, ahimè, e secondo me eh, provoca più danni che benefici. Mm. Vediamo anche una grip di ultima generazione, che è stata progettata per archi olimpici, che ho visto un po' in giro eh, utilizzata anche degli archi nudi. La parte questa è sempre, sempre per, arco, per arcieri destri, Vediamo che questa parte scura è leggermente, cedevole, è leggermente cedevole, quindi diciamo che si conforma un pochettino di più, pur avendo questo spigolo vivo e questo angolo orizzontale che è eh, inclinato verso destra, la parte è leggermente cedevole, quindi tutto sommato diciamo che potrebbe conformarsi più facilmente per gli archi nudi io non sono tantissimo d'accordo però anche qua eh, le personalizzazioni non si può andare contro le personalizzazioni di questo tipo vediamo, vediamo intanto brady ellison vediamo brady ellison eh, come ha conformato la sua impugnatura questo questo non è di molto tempo fa vediamo ecco che ci parla della sua impugnatura vediamo se riusciamo a fermarlo, ecco vediamo eh, come anche lui ha conformato la sua impugnatura per avere, eh, questa è la gripe di Kisikli, e lui l'ha conformata un po' meglio. Vediamo che ha messo anche uno strato da questa parte, uno strato antiscivolo, e questo va un po' contro tutto quello che ci hanno detto eh, tutti gli istruttori, no? che la posizione esatta deve essere quella che deve entrare deve, dobbiamo mettere dell'olio sull'impugnatura in modo tale che poi la, la grip si posizioni nel, nel punto giusto e questo ha provocato tanti qui però qua sull'argomento ehm, io sono più convinto invece che la mano non deve scivolare noi dobbiamo trovare poi la nostra posizione in base alle catene cinetiche che metteremo in atto per allinearci eh, con le forze di spinta e trazione ma la mano non deve scivolare la mano non deve scivolare, non deve scivolare, quindi non solo Redi Ellison ha messo una, un, una zona che, an, che non gli deve provocare scivolo, ma non gli deve neanche provocare torsione. Lui ce l'ha piatta perché lui ha una, un po' di intralotazione della spalla per entrare un pochettino dentro, per avere un allineamento più preciso, ma soprattutto, e eh, poi vediamo anche come, come ci converrà poi, e se ci converrà mettere un nastro, eh, quello che usano i tennisti, sulle grip eh, delle impugnature dei tennisti. Vediamo, questa è, è controversa quella, ma a mio modesto parere assolutamente no. Assolutamente è molto conveniente per archi nudi, archi tradizionali, avere eh, una buona grip e quindi avere il nastro eh, da tennista. Vedete qua in questa zona, questa zona qua, eh, ha modificato anche questa zona, eh, Brady Ellison e non vi deve sfuggire questo perché questa zona qua è importantissima perché permette al pollice di rimanere puntato verso il bersaglio assolutamente il pollice non deve eh, superare l'altezza dell'indice deve stare molto più basso e deve essere in linea in linea con il bersaglio andiamo ad andare avanti ecco adesso ce ne parla ci dice per l'appunto di come ha modificato quella zona proprio per, per quanto riguarda per quanto riguarda il pollice perché il pollice non si deve non si deve assolutamente alzare alzare ecco come vediamo il suo pollice anche se eh, ha una leggera rotazione del pollice eh, verso l'alto che gli eh, fa ruotare un pochettino il pollice però lui ha un, una stabilizzazione molto importante e quindi questo viene una per sua personalizzazione però è da tener conto anche questo fatto qua alle volte abbiamo eh, questo pollice che sale troppo e beh, non c'è niente di male a assolutamente a conformare la nostra impugnatura per avere, per avere come vediamo il pollice che non deve salire, salire troppo ma deve essere più basso dell'indice e deve essere puntato verso il bersaglio perché questa zona e questa è la zona di spinta dall'osso, omero, radio, pollice che deve essere puntato verso il bersaglio e quindi noi dobbiamo allenarci ad avere essere concentrati anche su questo ovviamente oltre a tantissime, oltre a tantissime altre cose però non ci deve sfuggire questa, questa, questa possibilità oh, adesso vediamo come, come, come, come mettere il nastro eh, dell'impugnatura. Dell io ne ho visti mettere in tutte le maniere, in tutte le situazioni, in tutte le, le possibilità. Allora, intanto io vi consiglio, eh, una volta che avete trovato la vostra impugnatura, la vostra conformazione giusta, come vediamo qua, che è leggermente rialzata con, del con dello stucco, eh, dobbiamo imparare assolutamente a mettere il nastro eh, da tennista. Un buon nastro da tennista ci permette di questa, questa questo antiscivolo. Eh, che, che è importante proprio per non far scivolare la mano, e avere sempre la mano, sempre in spinta. Sempre nello stesso punto. Ovviamente, vediamo che non dobbiamo metterlo qua in questa zona. In questa zona, assolutamente non deve esserci il, il, il nastro. Ma il punto più importante ovviamente è questo, dove c'è il punto di spinta, appena sotto il punto di pivot, Allora qua eh, intanto, non so se l'avete letto, nel, eh, adesso lo vedrete, lo vediamo ancora una volta, eh, questa, questa manovra non è fatta a caso, ma è fatta da uno dei, degli allenatori coreani, ex... Eh, una... una una ragazza ex arcera, ex compoundista che ora è allenatrice e è allenatrice chiocoreana. coreana. che eh, se seguite attentamente il filmato eh, avete imparato a, a fare questa manovra di, eh, di, di sistemazione della grip che, proprio, che si chiama eh, criss -cross, che si chiama a croce che in questo modo non si muoverà, non si muoverà più, rimarrà, rimarrà in questa posizione. perché Oltretutto, ovviamente, oltre a non far scivolare la mano, non deve scivolare la, la, la sua impugnatura. Questa è la si chiama appunto tecnica crisscross per avere il wrapping sul, sull'arco sulla grip. Questo è il coach o Ouyang eh, coreana. Eh, molto brava quindi diciamo non ho non, ho, non mi sono permesso di insegnarvelo io eh, la tecnica crisscross, cross ma la vediamo ma la vediamo fatta da una grande professionista dell'arco e vediamo per l'appunto come sistemare il nastro che io consiglio sempre consiglio sempre assolutamente eh, di sistemare vediamo, vedete come non deve avere grinze come deve essere tirato opportunamente vedete prima in su poi in giù sempre vedete che passa più volte nello stesso punto e assolutamente non crea grinze e il nastro rimarrà ben fisso non vi farà sbandare non vi farà non vi permetterà che la mano scivoli sull'arco e provochi torsioni qua vediamo che di spigoli vivi non ne vedo, non ne vedo spigoli vivi. Quindi anche, anche se ovviamente tutto, tutto ovviamente è personale. Però vado un po' contro a quelli che dicono lo spigolo vivo eh, per l'Olimpico deve esserci e se lo mette l'Olimpico lo spigolo vivo deve averlo anche nudo. Questa eh, è un'opinione un troppo talebana e io non sono minimamente, assolutamente minimamente d'accordo. Conclusioni. e Vediamo un po' di dare un po' di conclusioni. Allora, secondo me, in ogni caso, l'angolo orizzontale corretto per il proprio stile quando rilascio l'arco si muove ben dritto verso il bersaglio e l'arco non si sposta né verso destra né verso sinistra. Questa è, è, è la cosa più importante di tutti. Poi se riuscite a farlo anche con l'impugnatura per olimpico, ben venga eh, contro i punti e contro le buone rosate, non ci si muove mai però intanto sappiate sappiate che non dovete fare non è una moda non dovete non dovete il vostro cervello dovete essere curiosi Sì, provare tutto assolutamente provare tutto però sappiate che quella che vedete sulla sinistra è la grip con la conformazione più utilizzata sia per gli archi nudi che per gli archi tradizionali quindi vedete come arrotondata e l'angolo scende da ambedue ambe le parti. Questa, questo è un mio rilascio e vedete come l'arco è andato esattamente contro la dragona è andato esattamente contro il bersaglio. L'impugnatura di serie del mio Smart Riser, anche, anche questa era una conformazione solo per olimpico, anche se era montata su arco nudo e non ho trovato assolutamente confortevole per il mio stile di tiro e ho dovuto assolutamente modificare. L'ho modificata fin tanto che non ho avuto proprio questa sensazione che l'arco vada, Se ben eseguito il tiro, l'arco vada solo ed esclusivamente verso il bersaglio. Ok, abbiamo finito per questa sera. Io vi ringrazio, spero di esservi stato assolutamente un pochettino utile e abbia un po' messo in pratica e vi abbia un po' fatto capire quanto dobbiate essere curiosi, quanto dobbiate essere... quanto dobbiate provare tutto, perché tutto va provato, tutto va, va, pro... va... va messo in pratica, però eh, assolutamente non date niente per scontato. Cioè, se... Un costruttore fa una cosa, a volte sbaglia, e che comunque qualsiasi costruttore al mondo non può fare l'arco uguale per tutti, tantomeno guai, assolutamente guai per l'impugnatura. Quindi prima ancora di adattarci noi all'impugnatura, perché poi alla fine è questo che noi, che noi facciamo, prima di adattarci all'impugnatura, ebbene no, assolutamente no vediamo di adattare l'impugnatura a noi, al nostro stile di tiro, alla nostra tecnica, che è una buona tecnica, se ha dei buoni fondamentali, il nostro materiale deve adattarsi e eh, sfruttare al massimo, per l'appunto sfruttare al massimo quello che siamo capaci di fare. Grazie, ciao a tutti, forza e coraggio, eh, dai che usciremo, ne usciremo bene, Ciao, ciao a tutti.